Io lavoro con Libera sul versante dell'antimafia e incrocio molti, moltissimi giovani e ne sono semplicemente entusiasta perché hanno e dimostrano quotidianamente una gran voglia di sapere, approfondire e mettere in pratica ciò che hanno conosciuto attraverso le letture e non soltanto i giovani di Libera. Un po' tutti i giovani in generale hanno sete di legalità, di un mondo nuovo, più giusto e al Salone anche partecipando a questo o quell'altro evento sui temi della legalità, della giustizia, dell'antimafia e dell'antiterrorismo lo dimostrano. Grazie a tutti questi ragazzi, questi giovani.